Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e quest'oggi andiamo a fare un outfit ragazzi Non è molto particolare però è carino da vedere e Questo outfit è buono sia per il personaggio uomo che per il personaggio donna Allora in primis dovremmo avere questa tenuta con i pantaloni viola Però magari volete farlo in un altro modo Io ho trovato questo abbinamento di colori e mi piace Questa tenuta la potete portare fuori dalle attività a terra e sotterra o qualunque attività che le abbia quindi una volta che avete questa tenuta andate a vedere le scarpe allora come avete visto io vi ho fatto vedere alcune viola che ci stanno bene però io metterò le bianche ragazzi quindi andrò a mettere un paio di scarpe bianche perché il completo eh, sarà tutto completamente viola e bianco quindi andiamo a mettere questo tipo di scarpa qui, poi ce ne sono svariate, io vi do uno spunto, poi voi fate quello che cazzo vi pare o fate come com meglio credete, insomma, no? Poi una volta messe le scarpe ragazzi, andiamo a mettere una giacca in categoria giacche comode, e andiamo a mettere la giacca bianca. E ripeto, questo completo lo potete fare sia per eh, uomo che per donna, quindi è abbastanza semplice con tutte le varianti che volete è anche carino da vedere diciamo una volta fatto ciò ragazzi andate in guanti allora vi spiego una cosa quando avete questo tipo di jogger ci sono dei guanti che si buggano che in pratica vi escono fuori quelli bianchi però con le dita tagliate ragazzi voi andate a mettere quelli marroni se non mi sbaglio e eh, vedrete rimane il guanto bianco di lana con le dita tagliate cosa che è difficile fare insomma cioè, è difficile fare non è difficile fare però eh, normalmente il guanto bianco con le dita tagliate non c'è si trova solamente in questo quando si usano questo tipo di joker ragazzi allora a questo punto quando abbiamo diciamo fatto questi passaggi andiamo a salvare tutto, tutto ora scriviamo il completo giustamente andiamo a salvare e ci dirigiamo alla spiaggia, al negozio di maschere per il prossimo passaggio qui ragazzi non serve che, che facciate qualche bug particolare in questo caso andiamo a mettere semplicemente un eh, passamontagna da sci bianco come vedete parecchie maschere quando diciamo, si hanno i completi questi, questi diciamo, tirati fuori dalle attività si baggano con le maschere quindi non dovrete fare tanti passaggi come in altri completi insomma no? quindi andiamo a mettere questo passamontagna qui ragazzi che riprenderà un po' tutto il completo bianco e andiamo a fare il penultimo passaggio ragazzi o uno degli ultimi passaggi insomma. ci dirigiamo a un telescopio corriamo verso il telescopio premiamo la freccia a destra apriamo il menu interazione andiamo in accessori stile sì, e accessori e andiamo a selezionare gli occhiali che ci interessano in questo caso io metto gli occhiali eh, sportivi con eh, diciamo sfumatura blu e viola vediamo se riesco a farvi vedere che tipo di occhiali ho messo questo tipo di occhiali qui ragazzi una volta messo questo occhiale potete allontanarvi tranquillamente dal telescopio che il, il bug rimarrà insomma a questo punto andiamo a mettere la borsa delle rapine potete, potete metterla come non metterla insomma a vostro gusto ragazzi io la metto giusto per, per avere un, un aggeggio in più diciamo per avere un optional in più quindi eh, diventiamo ceo se abbiamo la possibilità o se non recuperiamo un elicottero. Eh, io in questo caso divento ceo, chiamo un buzzard e eh, metto un completo, anzi il completo che ha il borsone ragazzi. Quindi andrò a prendere quota e mi lancerò. Mi butterò dall'elicottero. Adesso andiamo a vedere il resto del glitch. quindi quando siamo a una quota considerevole ci andiamo a buttare dall'elicottero apriamo il menu interazione andiamo in stile selezioniamo il completo in cui stiamo lavorando quindi io in questo caso eh, prima aprite il paracadute, non fate come stava a fare io sennò no vi schiantate andate in eh, stile selezionate il completo io in questo caso si chiama viola e bianco perché viola e bianco e rimanete qui quando vedrete che si starà sfilando il paracadute quando toccherà terra e starà per sfilarsi il paracadute dovete prendere e premere il tasto x niente di più semplice eh, ovviamente sempre con il menu aperto adesso andiamo a vedere come qui premete il tasto x e automaticamente il borsone si trasferirà nell'altro nell'altro completo, a questo punto ragazzi salvate il completo io ce lo metto diciamo il visore notturno però potete anche non metterlo magari eh, ad alcune persone non piace il visore notturno l'effetto che ha quindi potete anche non metterlo per mettere il visore notturno dovrete averlo salvato così come ce l'ho salvato io senza passamontagna basterà eh, schiacciare X sul completo in cui l'avete e poi ritornate sull'altro completo che volete metterlo e il gioco è fatto ragazzi e il completo è fatto spero che questo completo vi piaccia spero che sia di vostro gradimento. lasciate un like un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti